Benvenuti in questo nuovo video del canale YouTube di Color Connection. Parleremo di come integrare applicazioni touch con applicazioni desktop. Parliamo di applicazioni touch di Adobe. Come vedete all'interno di questa cratella, all'interno del mio iPad, che vedete riprodotto sullo schermo, ci sono alcune delle applicazioni touch di Adobe. Alcune di queste applicazioni fanno riferimento allo spazio web chiamato Creative Cloud che per l'iscrizione gratuita è di 2 giga, mentre diventa di 20 giga per l'iscrizione a pagamento al Creative Cloud. In particolare le ultime quattro applicazioni, Photoshop Touch, Adobe Proto, Adobe Collage e Adobe Ideas sono applicazioni che appunto si appoggiano al Creative Cloud come spazio per salvare i propri file vediamo subito ideas che è l'applicazione di cui parleremo in questo video apro un documento questi sono i documenti che poi vedremo sono riportati anche all'interno del web attraverso la creative cloud vado ad aprire questo documento adobe ideas lavora a livelli ed è in grado di produrre dei documenti vettoriali in questo momento vado ad aggiungere un livello nuovo di lavoro Vado a scegliere una, la matita, scelgo una dimensione del, di, del mio disegno, scelgo un colore e vado ad esempio a disegnare una semplicissima cornicetta intorno al mio disegno. Giusto poi per vedere cosa succede quando aprirò questo documento all'interno di Illustrator. Torno alla visualizzazione dei miei lavori vedete che c'è una barra di scorrimento che indica che il lavoro sta per essere caricato sul Creative Cloud e a questo punto abbandoniamo l'iPad per andare a vedere all'interno di Safari cosa succede io ho già fatto login all'interno del Creative Cloud con il mio account queste sono tutte le applicazioni che sono disponibili con l'iscrizione a pagamento vedete che qua in basso ci sono anche le applicazioni Touch adesso però mi interessa andare nella sezione Files qui in alto a sinistra dove vedrò la situazione dei file presenti nella Creative Cloud che non sono solo quelli di Adobe Ideas che abbiamo visto prima ma sono anche file che ho caricato io oppure file di altre applicazioni Adobe Touch questo è il mio personaggio che ho appena creato andiamo all'interno del file abbiamo la possibilità di fare il download di questo file in formato originale in questo caso oppure in altri formati di conversione faccio partire il download che apparirà nella lista dei download di Safari e me lo faccio mostrare all'interno del Finder ovviamente il download sarà all'interno della cartella Downloads eccolo qui facciamo tasto destro, apri con, Illustrator CS6 viene identificato come editor corretto per questo tipo di file. Vado a pagina piena, vediamo che il file è esattamente quello che ho appena modificato con tanto di cornicetta. La cosa interessante è che abbiamo all'interno del file di Illustrator tutti i livelli che avevo all'interno di Ideas. Posso selezionare gli oggetti all'interno del livello, che si vede poco perché è giallo ma... Posso selezionare il fumo di sigaretta, posso selezionare il tratto, la parte di carnagione. Naturalmente vedete che ho tutte le parti eh, suddivise in base a come io sono andato a lavorare all'interno di Ideas, ma è sufficiente con eh, il pannello elaborazione tracciati unire questi percorsi adesso ha preso anche un colore un po' improbabile ma possiamo tranquillamente rimediare possiamo andare a unire questi percorsi con la facilità di lavorare su livelli separati naturalmente è importante già in fase di creazione del disegno all'interno di Ideas la separazione dei livelli ma avete visto che è molto semplice l'utilizzo del, del prodotto ecco che abbiamo ottenuto dal nostro iPad, magari mentre siamo in treno, in viaggio o semplicemente con un cliente a, a pensare a qualcosa, a un'idea creativa abbiamo creato un qualcosa che possiamo poi andare a elaborare successivamente all'interno di Illustrator questo è tutto per questo video, vi consiglio di stare sempre sintonizzati sui canali YouTube di Color Connection dove troverete sempre nuovi video che parlano delle applicazioni Adobe in particolare ma non solo